Argentina. Il popolo ottiene un allentamento del lockdown. A marzo 2020 l'Argentina si trovava in isolamento. Un isolamento che veniva prolungato ogni due o tre settimane. Da marzo fino ad agosto 2020 vigeva un rigido coprifuoco. Era permesso uscire da casa solo per andare a fare la spesa, dal medico o al lavoro. Da maggio la popolazione è costretta ad indossare una protezione per bocca e naso. Dal mese di agosto sono stati consentiti incontri in luoghi pubblici fino a 10 persone con protezione naso-bocca e una distanza minima di 2 metri. Non si sono svolti eventi pubblici, le scuole e gli istituti scolastici sono rimasti chiusi, così come un gran numero di negozi e fornitori di servizi, facendo eccezione i negozi che forniscono servizi di base, dove però devono essere rispettate severe norme igieniche. Nonostante le più rigide restrizioni nell'America centro-meridionale, i risultati positivi dei test PCR sono aumentati rapidamente in linea con i test effettuati. Il che mette pienamente in discussione la sensatezza e l'utilità di questi test e anche delle misure preventive obbligatorie contro il corona. Le restrizioni imposte dalla politica hanno avuto un impatto negativo duraturo sulla vita economica e sociale dell'Argentina. Secondo il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del settembre 2020, il tasso di disoccupazione è passato dal 10,4% nel primo trimestre del 2020 al 13,1% a metà. Del 2020. A ottobre, l'Ufficio Statistico Argentino ha riferito che la povertà del paese è in crescita. Il 40,9% della popolazione viveva al di sotto della soglia di povertà e il 10,5% in condizioni di povertà estrema. Altrettanto rapidamente stava aumentando la criminalità. Beh, d'altronde, non c'è da stupirsi, visto le privazioni che minacciano l'esistenza dei Citi più bassi della popolazione. Contro il lockdown di estrema lunga durata e totalmente messo in discussione da esperti del campo, c'è stata una crescente resistenza. Da settembre le proteste della popolazione argentina sono aumentate. Nelle date limite per la proroga delle restrizioni, il 20 settembre, l'11 e il 25 ottobre, migliaia di persone sono scese in strada per manifestare per la fine dell'isolamento ed esprimere così la loro resistenza contro l'evidente ingiustizia del governo. E, con un successo clamoroso, dal 2 novembre le frontiere dell'Argentina sono state riaperte, inizialmente solo ai cittadini dei paesi vicini, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay e il traffico dell'aeroporto di Buenos Aires è stato reinstallato. Una marea di bandiere bianche e blu sventolava per le strade delle città argentine. Il popolo era attivo ogni dove, e anche il governo, che non è affatto prude con i suoi cittadini, ha dovuto rendersi conto che così, completamente senza il popolo, non può funzionare. A causa delle crescenti proteste, i primi centri commerciali, da notare dopo ben sette mesi, sono stati riaperti. Sono felice di vedere tante persone con le bandiere nazionali argentine, che difendono la loro esistenza. Vogliono che l'Argentina sia un paese progressista. Tutte queste bandiere rappresentano la libertà e la repubblica, ha detto Patricia Bullrich, ex ministro della sicurezza e leader del partito conservatore di opposizione PRO, che aveva indetto delle proteste a livello nazionale. Proprio così come in Germania in quei tempi la popolazione sviluppò sempre più la consapevolezza del «Noi siamo il popolo» e portò così alla fine della ex Repubblica Democratica tedesca, il popolo argentino dimostra che oggi la fine del lockdown può essere certamente raggiunta tramite movimenti popolari. E per analogia questo ricorda il discorso visionario di David Ike alla manifestazione per la pace e la libertà a Londra il 29 agosto 2020, dove ha detto: Immaginate che siano state decretate delle misure restrittive a causa del corona e che nessuno la ne serva.